amici e bentrovati in questo nuovo video finalmente siamo di pasta che bello non vedevo l'ora è la prima volta del 2021 che veniamo in autonomo e si sente e siamo soli soli soli in pista non c'è nessuno e abbiamo appena appunto provato il nuovo motore Yamaha e fa paura ragazzi Fa veramente paura, velocità allucinanti, tempi non ve ne dico, 1,7 e 8, esattamente 3 secondi meglio del best dello scorso anno. Quindi con le vecchie gomme soprattutto, perché quest'anno si utilizzeranno gomme Hankook 240 posteriori, quelle dello scorso anno erano 200. La differenza sostanziale sta proprio nell'appoggio, nell nella trazione della gomma. E cosa che adesso in tutte le ripartenze il veloce andava in tutte le ripartenze avevamo tantissimi problemi perché eh, come andavo a dare gas la macchina si sedeva e, e perdeva trazione comunque chi mi segue dallo scorso anno sa che la serie dello scorso anno si chiamava appunto Flat Out or Get Out quest'anno non potevamo trovare assolutamente un nome da meno quindi la nuova serie si chiamerà Win to Survive eh, nulla in particolare ovviamente però avevo pensato un nome che fosse legato a, alle vittorie che lo scorso anno ce ne sono state ma sono anche mancate perché qualche vittoria in più ci avrebbe fatto più che comodo quindi ho deciso di, di, di prendere questo nome appunto per eh, chissà come buon auspicio Comunque la nostra giornata di test finisce qui, ci vediamo tra poco meno di un mese per la prima, sempre qui a Varano sicuramente ci vedremo prima noi sul canale di youtube per uh, qualche test con il kart visto che chi mi segue su instagram sa che ho ricominciato a girare con il kart e quindi ho riattrezzato tutto il materiale come si deve e anzi dovrò portare più di qualche video con il kart visto che me lo state chiedendo in tantissimi e quindi appunto dovrò portare qualche video con il kart questo video per oggi finisce qui non vi mostro ancora per bene la macchina perché come potrete vedere appunto non è finita è una versione hybrid eccola qui è una versione hybrid perché non eh, ho potuto finirla di wrappare come si deve quindi è una parte colorata nuova e una parte colorata vecchia sicuramente vi, vi piacerà sono più che sicuro anzi che vi piaccia e di nuovo questo video finisce qui ci vediamo nel prossimo video ciao amici